faccio questo qua non riesco a trovare vediamo un po come sempre c'è dei problemi ma ecco qua ho trovato il video perché devo trovare il video per vedere se qualcuno entra nella live come avrete visto eh, compare una scritta nella descrizione che la mette in automatico youtube eh, abbonatevi a questo canale Sant'Enchan per accedere ai vantaggi soprattutto per aiutarlo a monetizzare a questa tarda ora della notte devono essere circa le 23 da il mio cellulare non riesco a vedere perché occupa tutto lo schermo comunque grazie per il primo like di fiducia cominciamo questa pazza pazza live io qua sto in tenuta da casa oggi decido di stare con il girafino vediamo di mandare qualche invito ma generalmente generalmente importa poco a tutti quelli che dicono di seguirmi ma no, non mi seguono sono più le persone che, che mi seguono diciamo da da fuori ciao ciao ciao carissimo amico Blade trinity Trinity, come stai spero bene poi perfezionerò il titolo di questa live però adesso per non community per non sprecare tempo diciamo che metto in community soltanto il link corto perché non, non metto tutti metadata adesso se no di solito lo facevo e perdevo un sacco di tempo e il tempo è una cosa che non bisogna sprecare perché non si ha allora se per caso non è arrivata la, la notifica della mia live adesso dovrebbe arrivare questa vi ricordo vi ricordo eh sì, questo è colpa del, del wifi che ho. Vi ricordo, e ti ricordo a te, caro Blade Trinity, che eh, io poi c'è anche una ottima sgranatura. Questa camera di 5 megapixel in Full HD. Vi ricordo che il sabato alle 17 uscirà un mio video sperimentale. Se vi piacerà il formato è vero che è sperimentale sì sì sì sperimentale. sperimentale. E durerà due ore e mezza se vi piacerà la maniera in cui l'ho assemblato ne farò altri perché è successo che quel video l'avevo fatto in live per un'altra piattaforma ma poi ho detto ma perché perché non riciclarlo ecco così si vede la mia riga la riga non riciclarlo allora c'è già tre like vi ringrazio molto e allora ho fatto ho caricato oggi un nuovissimo video spero che vi piaccia lo passerò a vedere appena posto caro amico ne passerò a vedere parecchi perché io quando ho tempo ne guardo più di uno allora, ho riciclato quella live eh, nella quale io sto leggendo, ma leggo uh, mentalmente e quindi non si sente la mia voce, io ho fatto eh, vabbè, già vi ho anticipato troppo. No, si sente la mia voce, si sente una voce, ma non voglio togliere l'effetto sorpresa per quei pochi che lo vorranno avere l'effetto sorpresa. Allora, come dire, eh, riponiamo il girafino. Eh, se no me lo sto sudando tutto. Non ho trovato non ho trovato la croce che a molta gente metteva in croce, no? Che mi domandava "Ma che croce è? Ma che cosa è una cosa egizia?" È una cosa è una cosa pagana e poi eh, te vesti da prete con il pentacolo ma che è una cosa demoniaca ma che e allora io avrei voluto avrei voluto avere tutte queste cose ma nel macello che è il mio scrittorio veramente un macello io non so mai dove metto le cose no, non lo so io è tutto una, una, una cosa nuovo di pasqua Veramente mi sbucano le cose fuori che mi danno fastidio, ma quando le cerco non le trovo, non so se a voi vi è capitato lo stesso, poi mi hanno detto, gente che ormai da quasi un mese frequento in una chat di Telegram che non faccio i nomi. Che okay, tu fai? Hai messo dei video a pagamento per gli abbonati? O okay, che tu fai? Ma, ma come ti permetti ah, a mettere dei video a pagamento per gli abbonati? Me lo posso permettere? Che, che volete? Mica colpa mia! YouTube te lo permette. Se, se voi non volete eh, abbonarvi al mio canale e non volete, volete vedere quei video, eh, Vabbè, allora no, non guardateli. No. Non è che io vi obbligo a abbonarvi per guardare quei video in particolare. Eh, ci sono soltanto circa 20 video eh, che io ci ho dedicato del tempo per farli e che tra l'altro non sono quelli più visti, sono quelli meno visti. E allora io li ho messi lì per vedere eh, perché sono di tematiche specifiche, ma non è che vi dovete abbonare al mio canale per guardarli. Eh, potete guardare qualsiasi altra cosa intanto ciò lo io io siccome il mio formato non piace a questi amici non, non recupera questo non io io che è venuto in omaggio con del miele e tutto quello che omaggio allora Marco Ambrogioni, Marco Ambrogioni, ma te poi permette che, ma metti li gratis, taccagno? E eh no, perché, anzi, addirittura alcuni di quei video e eh, li vorrei proprio togliere dal canale perché non interessano nessuno. Comunque, vi ricordo, caro Marco Ambrogioni. Che questo tacagno se volete tratterà dei temi a richiesta per gli abbonati del canale. Infatti, YouTube mi ha detto: Tu, come partner, che io c'ho la partnership di YouTube, puoi fare dei video a richiesta. E quindi, per gli abbonati, quali sono i privilegi per gli abbonati? Sono proprio quelli sono proprio quelli eh, di chiedere dei video a richiesta per esempio se mi dassero se mi dessero mille euro al mese pagherei tutte le spese e mi potrebbero dire vogliamo che tu vada a Kathmandu per per camminare su un ponte tibetano di un chilometro e mezzo senza corda di protezione e io dopo un anno vado faccio il viaggio e cammino da un monte un altro di, di quelle parti lì mi sembra che mandusta insomma nepal in si sickim quelle cose lì quei paesi lì è logico che non ci vado gratis ma manco sul cornicione della finestra di casa mia al pian terreno, cammino. E che bello! Mi sta riuscendo lo yo yo. Questo perché la gente abbia un'idea del tenore dei miei video. Io faccio un sincericidio, ma no. Ma io ho fatto nel passato molti video tematici soltanto che. La gente critica sempre come sono strutturati perché sono strutturati così, perché li fai così, perché non li fai così, perché pomi, perché ragù, perché perché, insomma, quanti perché quanti mai quanti se, sì ma che vogliono. Ma se non gli piacciono i miei video, perché li guardano per poi criticarli così tanto, io infatti, ho fatto già. Dei video, oh, ho fatto dei video sugli haters. C'era una signora guaiana quando io non sottotitolavo in inglese i miei video, che li guardava per intero, li criticava, criticava quello che facevo nei video quello che lei capiva, e non capiva niente perché lei parla solo in inglese e anche male. C'è cioè una voce da papera strozzata E io nei miei video la chiamavo per non chiamarla per nome. Mangiatrice di pizza, l'ananas all alla guayana la, la hawaiiana mangiatrice di pizza, l'ananas. E, e veramente la gente critica per criticare. Se io adesso mi sarei vestito elegante, mi avrebbero detto, ma, ma che ti metti uno youtuber con giacca e cravatta? Se come ho fatto molti video nel passato che mi criticavano per quello, tu stai male con la cravatta. Adesso sto così con roba roba strucciola e mi dicono che sto male così insomma alla fine sto sempre male Vabbè, adesso basta devo leggere un sacco di messaggi che tra oggi è una c'è la movida va che di solito se faccio le line, la mattina molto presto non c'è nessuno sono in ritardo nella lettura dei messaggi eh, igor shadi San, vieni sul canale di Oboia. Eh, beh, no, mi ha fatto dire una parolina. Ma facciamo finta a YouTube che, che non ho detto niente perché mi vanno a demonizzare questa... Eh. Allora, Ivan, un altro Igor l'ha detto, Igor Shadi, vieni sul canale, eh, ma quale canale? Sto già sul canale, sto, sto sul mio fare la live e eh, Ivan sono un tuo fan mi saluti ciao Ivan stavo giocando con lo yo-yo come avrei potuto vedere allora non allora Marco Ambrogioni o oh. vabbè eh, sono dei commentari io li ho letti quindi come dire li rimuovo, scusate, ma li rimuovo. Non vorrei che dopo mi dicono "C'è qualcosa che Allora Federico Bargiacchi, viva lo strudel, grazie. Ivan, sei tanto carino, grazie. Cancelliamo anche questa, non so se tu ti riferisci all'elettricità, ma a me non mi interessa. Questo non è un sito di incontri. Sei tanto carino, vabbè, se è tanto carino lo lascio, però non è, non è un sito per persone che cercano il core bello, capito Ivan? Eh, se no ci sono tanti siti. E io io non sto qua a dirgli perché altrimenti youtube dice che depisto il traffico in altre piattaforme saluta garibaldi mei dice federico biar biar giacchi a ah. eh, federico Ah, bene Ah, gabriele may saluta gabriele May. non ho capito garibaldi no perché c'è un iscritto che si chiama garibaldi pensa un po allora sì lo, lo saluto quando vado eh, nel gruppo lo, lo saluto eh, non, non so in che gergo parla marco ambrogioni che cerca non so che cosa non so se vale per youtube tanto l'avete letto non lo pronuncio lo, lo rimuovo buonanotte fate degli interventi in italiano per favore poi io rispondo a tutte le domande ho iniziato dicendo appunto che ci sono persone che mi criticano perché fai video in risoluzione bassa perché c'è stato qualcuno che mi ha criticato perché gli editavo a chi devo bannare a chi dice parolacce che anche che non so se dire parolacce è un qualche cosa che per YouTube sta male, e, e quindi, come dire, mi hanno criticato nel passato perché davo troppa edizione video, adesso mi criticano perché i video sarebbero di edizione bassa. Certo, perché più passano gli anni e più i cellulari hanno cellulare hanno edizioni sempre più. Alte quindi è logico che è la risoluzione di adesso alta non è quella di cinque anni fa. Ah, ma no, ma perché tu non ti compri pure un cellulare usato? Eh, ma voglio dire, no, perché te lo regaliamo? Eh, ma bene, ma insomma, san sono Igor. Quello che ti critica dopo ti ban. si sì, ha fatto bene a bannarlo. Bene, la, la psico chitty ti saluta benissimo, sono contento. Ah, grazie, caro Ivan. Grazie mille. Ecco, prendete esempio da lui. Prendete esempio da lui. Capito? E invece di invece di, di criticare aiutatemi eh, capito eh, dovete, dovete essere meno egoisti dovete essere e quindi voglio dire Viva e viva l'altruismo. Viva l'altruismo, Marco Am Ambrogioni. Io ti do il mio supporto materiale grazie amico grazie grazie ivan grazie mille sei un supporter che bello grazie mi fa molto piacere Adesso sono entrati hai capito È Marco Ambrogioni eh, che esiste la generosità in questo mondo? E eh, hai capito? E quindi vediamo un po quanti di voi eh, vogliono essere anche loro generosi federico bargiacchi fai ancora la danza vaiana? ma ci stavo pensando per il momento quei video non decolano se decolleranno continuerò a fare danze di ogni tipo perché era qualcosa che era iniziato come un, un gioco per un'altra poi ho pensato di caricarla pure qua e a questo punto poi ho avuto migliaia di visualizzazioni ma a un certo punto si è stoppato tutto allora se e quando di nuovo avranno visualizzazioni farò altre danze perché io ho trattato molti argomenti e ogni qualvolta, avevo di nuovo visualizzazioni per quel tema iniziavo a trattarlo di nuovo quel tema ma altrimenti non lo tratto più perché non interessa la gente, penso eh no. Quello beh, potrei parlare, potrei parlare del Kama Sutra. perché ho un libro sull'alchimia dell'estasi però non so come affrontare l'argomento perché ci sono molte cose tabù in questa piattaforma allora eh, anche se si tratta di temi religiosi metafisici sono rappresentati in modo molto esplicito e quindi dovrei parlarne dovrei parlarne in termini molto molto simbolici pure, per così dire adottando il linguaggio della mano destra del tantra perché altrimenti non solo mi censurano il video me lo mettono in privato ma addirittura addirittura magari mi danno uno strike e quindi la cosa non va la cosa quindi certe cose ho anche tappato una parola eh, che, che, che, che potete immaginare qual è inizia con sé e finisce lì e finisce lì e quindi come dire diavolo devo demonio ci ho parlato molte volte allora quando quanto contano le visual per te da 0 a 100 se fai un video per invocare il demonio di sì già ne ho fatto uno succede che io ho trattato uno youtuber che adesso ha messo i video per gli abbonati che lui sempre benediva i luoghi dove faceva il bucaggio già così sto dicendo qualcosa di chi è fino a che ha bruciato fino a che ha bruciato una cascina e poi la leggenda continua che, che non ha più potuto stare nel canale fino a che non è ritornato allora ho messo quei video in privato perché non ormai una, una volta che gli hanno chiuso tutti i canali o che li ha chiusi lui perché c'era la prova di quello che aveva fatto eh, non interessano più quei video quindi già nel cellulare leggo 20 euro con 0,5 che bellezza e eh, che bello quindi avrò passato adesso forse i 100 dollari lo sa ero arrivato 80 quindi avevo bomba eh, gira mi sembra che ho fatto un video su bomba gira che ho cercato di interpretare un rituale afro brasiliano con una campana e, però ho parlato di questo di questo youtuber che faceva gli urbe e che diceva di buttava si buttava nei canali di scolo, mangiava la mortadella. Che apriva eh, la confezione di cielo con i denti. Oggi hai rifiutato un cellulare gratis, comunque, ma no, ma, do, ma su, ma dai, eh, no, non è una questione di, di avere un migliore cellulare. È questione di arrivare al giusto pubblico, perché c'è gente che non, non per buttare giù anche perché non, non faccio casi specifici, ma fa video molto peggiori dei miei in contenuto e in formato. Ma l'importante è arrivare al giusto pubblico, se tu riesci a appassionare con quello che dici o anche con quello che non dici c'è un nord che usa un cellulare da schifo ormai da un tutta una vita forse e, eppure lo vedono centinaia di migliaia di volte perché lui è diventato praticamente un, una persona un obesso morbido si è potuto comprare la casa da 2 milioni di dollari con quello che gli ha dato la piattaforma eppure il suo problema è che se continua a fare i matbang muore se non li fa morirà di fame perché non guadagnerà più allora pratica c'è un primo piano della sua facciona e lui che si ingurgita e non c'è nessuna qualità nel video non sono editati sono tutte live ma live fatte in 640 per 480 per dire quindi è logico che se arrivi al pubblico che ti può vedere anche dei non iscritti soprattutto perché se tu c'hai 3.000 iscritti di sicuro se fai 18.000 visualizzazioni al mese non sono gli iscritti che ti guardano. È importante arrivare a, a, al pubblico. C'è gente che si compra il cellulare da 3.000 euro e c'ha 200 visualizzazioni al mese. C'è chi ha un cellulare del 2014 e, e c'ha eh, 30.000-50.000 visualizzazioni al mese. Dipende non solo da quello che fai, da quello che dici. In questo caso io sto ammazzando il tempo ma dipende anche se le persone alle quali arriva il tuo video lo condivideranno e lo vedranno per il maggior tempo possibile quindi potrei pure con una cattiva edizione di video senza nessuna edizione un cattivo cellulare o tablet fare una live fortissima al contrario di chi ha tutte le strumentazioni professionali che ti puoi immaginare ma non gli arriva mai il pubblico, allora non sei bravo a fare lo youtuber? Grazie, accetto i commentari. Eh, barbieri è un buono storico. Se quel barbie, Barbieri, che dico io naturalmente, eh, lo seguivo dai tempi di Piero Angela che adesso non so se continua a fare super quark ma è ormai da più di dieci anni che, che va a super quark a parlare di pigliole di storia e beh Paolo villaggio quello è barbero a ah, e barbieri chi è i barbieri io non vado dai dai barbieri me, me la ah, lo chef no non lo guardo master chef Villaggio grandissimo attore, mi ricordo quando. Vabbè, io negli anni 70 ero bambino, andava molto nella Rai, perché quello che non tutti sanno di Paolo Villaggio è che prima di essere attore cinematografico, lui era veramente un ragioniere e ha iniziato avendo successo con i suoi libri. E quindi iniziarono a chiamarlo nella RAI e lui stesso, se andate a vedere in YouTube, interpretava i personaggi dei suoi libri, soprattutto eh, fantozzi. Narrava al pubblico i suoi libri. Quindi eh, Paolo Villaggio fece molti sketch nella televisione, tanto in bianco e nero. Come a colori, e poi si sì, lo chiamarono a fare film a interpretare i suoi stessi protagonisti dei, dei, dei suoi libri. Scherzo, San, io in realtà ti amo tantissimo, ti seguo da sempre. Ci fidanziamo, no? Mi spiace, eh, non sei il mio genere, non che io abbia nulla in contrario a certi orientamenti, ma. Non è il mio, quindi a ah, Ivan, secondo me, sembrava fare YouTube. Grazie, grazie, chissà perché eh, questo cambio di opinione si vede che ti sono bastati vedere eh, 20 minuti quanti 30 minuti di live. Ma come no ma che ne sai se non ha la... ah, a me due no perché scusa forse sì, sei il mio tipo eh, ma non ho perché io pensavo che era un nome di uomo eh, me due mi tu mi tu ma eh, sì perché io non l'ho vista hai ragione eh, non l'ho vista e eh, non riesco come vediamo un po eh, vai al canale perché mi tu non, non mi dice nulla e intro me ecco adesso e beh ma io l'intro che vedo c'è un signore c'è un fiammifero, fiammifero che ha preso fuoco quel giorno in città c'era la quel giorno una persona che scrive Probabilmente con un portatile quel giorno in città c'ero anche io e che l'intro di me tu, cioè ci sono anch'io. Ma sembra più un intro come uno spot pubblicitario, insomma, non un signore che sta sdraiato a letto, e appunto, se un signore certo, non è il mio genere. Se una signora, una ragazza, magari è Ah, ecco chi è beh infatti era abbastanza complicato da capire il video insomma cederbolina è un po un po un po incosato ingrifato insomma eh, contorto il video comunque eh, grazie grazie mille grazie vediamo un po vediamo eh, di, di pubblicare di postare eh, dove gabriele gabriele eh, ci sono molte persone che mi augurano buona domenica mattina in ritardo io non riesco a trovare dove dove il gruppo che, che, che dovrebbe Ecco qua. Ecco, vediamo se qualcuno viene, ci sono cinque in linea, cinque che sono magri. Bene, probabilmente l'aggiornamento aggiornamento della donazione non me lo fa adesso YouTube me lo farà in un altro frangente però ecco io vorrei che questa live durasse per sempre ma magari da un momento un altro la dovrò tagliare perché così è tardi eh, comunque ci ho tre spettatori vediamo un po sì eh, psico è una brava persona eh, mi piace è bella Beh, ma no parla così di una signora e eh, poi bisogna prima eh, avere empatia eh, la inviterei a un caffè eh, di più no perché non è che ho molta disponibilità oggi è la festa del santo dei eh, no mai sentito santo del de che Sentita no, dice canto a ah, Pala Rovelli. La Pala Rovelli è un dipinto su Tela Morello Alessandro Piazza. Eh, sì, un santo che ha dipinto il Rovelli. Fuggiamo da passato e futuro, ma alla fine contano solo le 300 migliori pensatori al mondo, grazie alla formazione Rovelli fisico strettamente legato alla Città del Santo. Boh, un sacco di cose da leggere su questo. Rovelli. Eh, che ti ha rovelli, ecco, ma va vabbè, insomma. Allora, come dire, la situazione drammatica in eh, Ucraina, io ci vorrò fare un altro video, per il momento ho preso una pausa perché ne ho parlato anche in un ultimo video, ma non so per quale motivo eh, YouTube all'inizio lo aveva messo in privato. Poi ho fatto ricorso, ho fatto ricorso pure sulla monetizzazione e adesso quel video lo potete vedere tutti quanti voi purtroppo purtroppo e purtroppo non è vero purtroppo non è vero ecco qua risulta che un uh, sticker ecco qua allora tutte le attività di super chat e super sticker del lancio della riproduzione chat dal vivo 28 febbraio per ulteriore cioè ah ma allora non è non è su su questo così oh perché che, che cosa eh, dice il ventotto febbraio e eh, no eh, cioè in pratica dopo vado a vedere il canale di, di ivan beh mi sono mi scrivo. ivan ecco qua vabbè ah, le entrate effettive possono variare a causa della commissione di servizio applicata da apple dell'imposta sulle vendite o di altri debiti altri addebiti e quindi sì non mi, no, non mi entra tutto il denaro donato, ma mi entra soltanto, mi entrerà soltanto quello che, che si trattengono loro con. Così. Ma non te se sente stanno a fa un casino della. Ma perché non mi si sente? E come non mi si sente? Ah i cani. La mia larga assenza. Appunto, ho dato un bastoncino come premio ai miei cani. Il cane sta a casino, infatti, ma che già finita? No, tranquilli, mo ritorna. Dice Blood Trinity che mi conosce ed è per quello che è mio moderatore che ne pensi di fabrizio corona quel fotografo che faceva foto per poi mettere in imbarazzo i famosi eh, Beh, secondo me anche i famosi che si facevano ritrarre da fabrizio corona che lo facevano a fare per avere qualche sorpresa qualche emozione forte poi non so con quali modalità corona eh, facesse le foto ai vip però poi c'è stato un episodio che nel sottotetto di un appartamento dove stava vivendo c'erano cioè qualche milione di euro, non so a che perché gli hanno sequestrato quegli euro, se aveva evaso tasse oppure aveva estorto denaro a qualcuno, ritornò in prigione, lo rimandarono fuori, insomma come Silvio Pellico lui può scrivere le mie prigioni. I cani stanno bene, che gli hai fatto? No, è che io fino a tardi non chiudo praticamente le finestre di casa, passano molti gatti e loro abbaiano. Poi gli ho dato un bastoncino di quelli, le merendine dei cani, che insomma, tutto grasso, insomma, eh, tipo PD gripal, queste cose qua. visto <ride> gli anelli che porto eh, questi sono proprio mi sembra da, da motociclisti no questo è un opi cacina e eh, i Kachina sono gli spiriti degli indiani opi dei grandi laghi occidentali che sono da da motociclisti questi qua con lo scorpione e il ragno no quelli da roaz, quelli che stanno boom, boom, sempre nel nelle, nelle moto che poi erano i reduci di guerra della prima, della seconda guerra mondiale, soprattutto della seconda guerra mondiale, ma in modo particolare, credo, del Vietnam che gli davano una pensione. Loro erano traumatizzati, in pratica se ne andavano moto, hanno truccavano le moto. Le hanno allargato le, le forcelle della moto per andare perché in pratica erano moto da autostrada, non dal. E allora, in questo modo loro facciano migliaia di chilometri con una moto, meglio l'italiano? Non lo so, non lo so, dipende persona per persona. Ogni persona è un suo universo, e quindi, a me, personalmente meglio le abbonate, alle non abbonate saranno cafonate ma è, è, è meglio le abbonate eh, quelle... comunque le esagerazioni non vanno mai bene è meglio un corpo naturale eh, piuttosto che uno che sia rifatto visibilmente rifatto a meno che la donna non si rifaccia perché ha dei problemi eh, soprattutto per esempio le donne che non lo fanno per essere neanche attrattive ma hanno avuto una massopatia cioè una eh, una tumorazione al seno hanno dovuto rimuovere parzialmente o totalmente uno o due seni allora posso capire che eh, visto che ci stanno si mettono una taglia in più ma altrimenti il ritocco a meno che proprio non sono secche secche come delle acciughe No, non ha importanza una donna naturale sarà sempre equilibrata poi ci sono donne che al naturale sono molto generose e altre un po acciugose ma io non ritengo che ecco rifarsi come culto alla bellezza perché sennò se uno non si opera sta male io ritengo che, che sia uno, una forma di non valorizzarsi questo rendere di moda le operazioni estetiche perché poi sono operazioni alla fine sono rischiose come qualsiasi altra operazione ma che c'entra beh io qui lì non ti so rispondere già al contrario della nostra amica che io non avevo riconosciuto per il nome mi dicono che una signora me tu eh, che ha messo un video di test e quindi io non l'ho potuta vedere anche eh, poi mi dicono che è psycho quindi sì l'ho potuta vedere però da un'altra parte non qua non facciamo nomi perché altrimenti almeno eh, sì lei è bella però già qua leggo meglio, Igor o G mario e no. cioè come persone sono entrambi e simpatici tutto qui poi lì sì che posso dire non, non sono il mio genere no, nulla in contrario a, a chi li apprezzi sotto altri punti di vista ma non sono, non sono il mio genere posso soltanto dirti che sono delle persone che soprattutto Igor si prende un po di confidenza anche se g mario fa del suo meglio per compensare la confidenza che si prende l'altro però al di fuori di quello vabbè, è un gruppo di bonaccioni di bon temponi. tanto quello di gabriele come quello che uno di loro due ha fondato con diciamo solo 17 iscritti e io mi diverto a frequentarlo altrimenti oggi avrei potuto sottotitolare almeno uno o due video in 130 idiomi? Che uno dice: Ma a che ti serve, in chan sottotitolare in così tanti idiomi eh, un tuo video? Beh, effettivamente quello che succede è che io c'è un video che non lo vedeva nessuno, anche senza sottotitolarlo, dopo 8 anni ha avuto mille visualizzazioni. Ci sono dei video che non li vedeva nessuno da anni e adesso ci hanno almeno 5 visualizzazioni al giorno non è molto ma l'importante è che un canale generi traffico se genera traffico per youtube è un canale attivo allora ci sono giorni e tu raccio c'è stato un giorno che ho avuto 13 visualizzazioni se continua a sottotitolare video perché la gente trova i miei video nelle ricerche di google e di youtube succede che magari un titolo in italiano che non è attrattivo eh, io vedo che ci sono dei lag nel, nello schermo il cellulare il wifi è quello che è. io vedo che le parole chiave che non sono importanti in italiano sono importanti in altri idiomi pensa che in un idioma dell'india il Kannada ha avuto 145 minuti di visualizzazione di una live che durava 160 minuti e quindi è molto comunque adesso raga vi ringrazio delle donazioni vi ringrazio di tutto cori miei belli vi devo lasciare perché si è fatto molto tardi sì, ti sottotitolerò tutta grazie um, all'amico che ha fatto al nostro amico ivan che mi ha dato 1999 vi devo lasciare e ciao arri arrivederci arrivederci e eh.